Buongiorno a tutti, per il terzo convegno Gabriele Maraveggio siamo qui con Marco Bissi, presidente di BC Holding, per parlare un po' della sua attività dell'idroelettrico e del rinnovabile in Valtellina. Noi siamo una società che si occupa di produzione e vendita di energia elettrica attraverso fonti rinnovabili, sostanzialmente attraverso il vento, e la, il sole e l'acqua in particolare. Qual è eh, un po' il percorso storico dell'idroelettrico in Valtellina? Valtellina è una grande tradizione. Verso la fine dell'Ottocento l'idroelettrico si è sviluppato per poi avere un fortissimo impulso a, diciamo, nel secondo dopoguerra durante l'industrializzazione. Tra le due guerre, più precisamente, la produzione di energia idroelettrica soddisfava quasi il 100% della produzione. Oggi l'energia idroelettrica rappresenta circa il 15% dell'energia totale prodotta in Italia. Cosa puoi dirmi rispetto a quella che è la produzione energetica idroelettrica della Valtellina, rispetto ad esempio all'Italia o alla Lombardia? La produzione idroelettrica valtellinese è una produzione di assoluto rilievo nel contesto nazionale. Basti pensare che il 13% dell'energia idroelettrica prodotta in Italia viene prodotta in Valtellina e il 50% dell'energia idroelettrica prodotta in Lombardia viene prodotta in ad esempio, uh, il prezzo dell'energia elettrica e quindi dell'energia idroelettrica, nel nostro caso. Uh, una cosa è un prezzo autonomo, una variabile autonoma o no. dipende anche da altri fattori? Il prezzo dell'energia sì. è dato da tutto un insieme di fattori, cioè dall'energia prodotta dalle diverse fonti, anche quelle cosiddette non rinnovabili o convenzionali o sporche, come possono essere il petrolio e il gas. Quindi in questo periodo, ad esempio, in cui abbiamo un prezzo del petrolio, come tutti sanno, molto basso, si ha un prezzo dell'energia all'ingrosso, perché il consumatore finale non se ne accorge, assolutamente basso. Chiaramente la vendita sul mercato dell'energia idroelettrica segue le regole del mercato, pertanto diciamo, l'energia deve essere competitiva anche dal punto di vista economico. Ma c'è una differenza tutelata non solo in Italia, ma in Europa e in molte parti del mondo in cui esiste la priorità di dispacciamento, cioè tutta l'energia prodotta da fonti rinnovabili e da fonti pulite, ha una priorità di dispacciamento, cioè la prima che deve essere acquistata e consumata. Quindi questo si iscrive in un quadro legislativo che cerca di uh, tutelare e anzi incentivare la produzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili. La riflessione sulle fonti rinnovabili deve partire da un presupposto culturale. Sentiamo parlare di riscaldamento globale, sentiamo parlare di problematiche climatiche, sentiamo parlare di tutta una serie di problemi. Oggi l'energia rinnovabile non sempre nella prima fase è competitiva con l'energia sporca. Oggi conviene magari produrre energia ancora col gas rispetto a produrla con fonti pulite come possono essere il vetro, il sole o l'acqua. Pertanto molte legislazioni nazionali attraverso forme diverse, che vanno dai certificati verdi, alle tariffe finine, ai certificati bianchi o altre forme di sostegno. Uh, fanno in modo che l'energia, diciamo idroelettrica in una prima fase venga accompagnata. Venga accompagnata per consentire di rientrare dall'investimento per poter poi essere competitiva con le altre senza più informe di incentivazione. Come funzionano queste tecniche, ad esempio questi meccanismi tipo certificati verdi? Chi produce energia da fonti sporche è obbligato a acquistare una serie di certificati verdi. Certificati verdi li può emettere solo chi produce energia a quel punto si forma una sorta di mercato che va a compensare, eh, diciamo, i costi e pertanto le energie verdi hanno una fase iniziale di sostegno eh, nella vendita dell'energia che gli consente di rientrare dagli investimenti. Ma torno a ripetere: stiamo parlando di uno scenario di breve periodo, non di uno scenario di lungo periodo. Nel lungo periodo le energie rinnovabili sono anche dal punto di vista economico molto più competitive delle energie svolte. E chiaramente perché tutte le settimane negative delle attività uh, che portano a produrre energia con idrocarburi, ad esempio, immettono dei costi che qualcuno poi dovrà uh, assorbire, assorbire, per assorbire, per assorbire, assorbire, assorbire le patologie legate all'inquinamento. Si deve sapere che la scelta delle energie rinnovabili, in una prima fase, può avere un costo economico, in un medio-lungo periodo ha anche un vantaggio economico, ma da subito ha un grosso vantaggio ambientale. Questa va modalità, di accompagnamento uh, su um, arco di vita di una centrale idroelettrica eh, quanto è circa il percentuale di questa vita? Sì, diciamo attorno agli 8-10 anni. Attorno agli 8-10 anni il periodo di accompagnamento? Il periodo di accompagnamento, dopodiché okay. l'energia diciamo, prodotta anche da fonti rinnovabili si sostiene da sola, ed è assolutamente competitiva. Eh, ritornando a quello che ci riguarda più da vicino, ovvero la Valtellina, eh, nel tema dei rinnovi delle grandi derivazioni, cosa che stai questo, che magari tanti ne sentono parlare, lo leggono sui giornali locali, ma non capiscono, non sanno bene di cosa si tratta. Grandi derivazioni, piccole derivazioni, per capirci subito: le grandi derivazioni rappresentano il 90% della massa critica del elettrico. Le, le piccole derivazioni sono una parte residuale. Le grandi derivazioni sono diciamo, nate, le prime concessioni sono state rilasciate molti decenni fa, e poi nel 99, diciamo, una liberalizzazione del mercato, seguendo quelle che sono le regole europee, alcune direttive europee, hanno voluto, se cercare queste concessioni, devono essere riassegnate in un mercato aperto, in un mercato concorrenziale e in un mercato non discriminatorio. Dal 99 al 2016 L'Italia non è ancora riuscita a produrre una legge che abbia passato il vaglio o della Corte Costituzionale o dell'Unione Europea che ha aperto già due procedure di infrazione nei confronti dell'Italia perché le norme che l'Italia ha prodotto in realtà non aprono il mercato. Ma esiste una gerarchia delle leggi, la gerarchia delle leggi chiaramente è parte dall'Europa, cioè le leggi nazionali devono adeguarsi alle leggi l'Europa ha dato tantissimi stimoli verso il libero mercato e la concorrenza. Verso il libero mercato e la concorrenza. Sostanzialmente parliamo di un mercato italiano che è molto chiuso. L'apertura al mercato, l'Unione Europea dice, deve avvenire senza favorire in alcun modo il concessionario uscente. Le norme finora fatte, diciamo, dal governo italiano dall'Unione Europea non sono state ritenute sufficientemente aperte e concorrenziali. Possono competere anche operatori di altre nazioni appartenenti all'Unione Europea? Assolutamente sì. Il rinnovo delle concessioni dovrà essere una gara aperta ad evidenza europea. Eh, ci sono eh, magari realtà italiane eh, simili alla nostra che però vedi più avanti in questo processo, che sono più sviluppate, che hanno, magari sono riusciti a implementare qualcosa magari nelle province autonome Uh, le regioni autonome sono magari... hanno delle libertà maggiori, quindi sono riusciti a... Diciamo, sì, che uniformare il sistema idroelettrico europeo non è semplicissimo, perché ogni paese aveva delle norme molto diverse l'uno dall'altro, per cui ci vorrà ancora qualcosa, ancora un po' di tempo. Non direi che ci sono degli esempi virtuosi in giro per l'Europa che possiamo oggi, diciamo, prendere come esempio, ad esempio più o meno hanno avuto diverse problematiche diverse. Cioè che gli altri stati sono trovati in ha difficoltà a anche gli altri stati, diciamo nel nostro paese le province autonome, avendo la possibilità di legiferare direttamente anche sul cosiddetto demanio idrico, cioè sulla riassegnazione delle concessioni, si sono portate un po' più avanti. Cioè, in quei casi, diciamo, sono dei casi che direi possono essere presi anche, ad esempio, dalle restanze regioni italiane. Nel mio caso devo dire che essendo tra l'altro un'impresa valtellinese, ritengo che la Valtellina abbia molto da rivendicare sulle grandi derivazioni, abbiamo parlato poco prima delle province autonome di Trento e di Bozzano ma anche la stessa Aosta in cui la Valtellina ha diritto ad avere delle competenze dirette sulle concessioni a mio parere, cioè deve essere l'attore nella riassegnazione e nella determinazione anche dei canoni delle grandi concessioni in termini quadro legislativo nazionale, come anche le altre province devono fare, ma ritengo che la Valtellina abbia questo diritto, così come hanno le altre province. E anche all'interno del quadro europeo, quindi che ci sia una libera concorrenza. concorrenza all'interno del quadro europeo. Per... Perfetto, Marco, grazie mille per questa conversazione, questa chiacchierata sull'idroelettrico, ci ha dato una, un bello sguardo su questa attività e alla prossima. È un piacere.